Sono degli emendamenti importanti anche perché vanno a uh, definire meglio un lavoro che già uh, si era svolto in diverse sedute di Commissione uh, Mobilità, ovviamente con il contributo di tutti i colleghi. Il primo, il numero 10, va a definire meglio l'obiettivo del rinnovamento uh, della flotta di autobus specificando la volontà di privilegiare degli autobus a basse emissioni, a basso impatto ambientale, quindi indicando ovviamente appunto a puro titolo esemplificativo la tipologia di trazione come quella ibrida, elettrica o perché no anche ad idrogeno. Tra l'altro è una commissione molto recente che abbiamo fatto proprio nei giorni scorsi, che si è proprio nei giorni scorsi. Gli emendamenti 14 e 15 invece si riferiscono a, uh, due pro, um, a due tipologie di uh, progetti, anche questi seguiti in commissione più volte, il primo il 14 al uh, progetto di uh, corsia ciclabile, in realtà è una vera e propria uh, riqualificazione e rigenerazione urbana che, è, appunto, che vede oggetto il uh, progetto di parco lineare dell'antica via Collatina da Porta Maggiore a, a Gabi, tra i progetti riguardanti le corsie ciclabili da sviluppare uh, quest'anno. L'elementamento 15 invece, uh, appunto tipologia diversa, parliamo di uh, pedonalizzazioni, uh, ripeto anche questi due progetti visti più volte in commissione, eh, vanno a specificare meglio tra le opere da uh, completare o comunque da uh, esaurire, almeno la fase leader progettuale per quest'anno la penalizzazione di via di San Giovanni in Laterano e quella di uh, via Le Castrenze, anche qui parliamo di progetti che vanno ben oltre la mobilità e che ovviamente stiamo seguendo con tutti gli uffici competenti, che anzi ringrazio in particolare uh, le la nostra sovrintendenza, e la sovrintendenza ministeriale, l'urbanistica, il patrimonio, il, i municipi e così via. E poi l'ultimo, anche questo è un tema uh, di attualità uh, trattato diverse volte uh, in commissione il tema dei uh, monopattini. Uh, L'obiettivo condiviso uh, con l'assessore, col suo staff uh, molto competente su questo tema tra l'altro è quello di uh, avviare nei prossimi mesi una, um, una procedura selettiva per autorizzare gli operatori di in sharing. Sapete che gli operatori che oggi eh, offrono il loro servizio in città, eh, ovviamente devono sottostare a determinate norme eh, specificate in un regolamento eh, capitolino, ma è in corso comunque diciamo, una specie di sperimentazione dove rispettando determinati requisiti, più o meno tutti gli operatori possono eh, avviare il servizio. Invece adesso vogliamo fare un salto ulteriore, ovviamente sempre a tutela della sicurezza stradale, e del decoro della città, e premiando anche gli operatori più bravi e capaci facendo invece una vera e propria procedura di selezione con determinati criteri ovviamente soprattutto qualitativi e che diciamo così possono consentire agli utenti di avere un servizio efficace ed efficiente e alla città un'opzione in più per i cittadini per potersi spostare in modalità più sostenibili. E ho terminato, grazie Presidente.